che mi darà il suo sorriso che mi darà che mi renderà il suo mattino che mi renderà se i miei occhi rendono Sincero, sono qui qualcuno che porti domani. Ti difenderai, i suoi capricci. Chi li difenderai, chi mi parlerà, dei suoi cioè, ti dì di parlare. E se poi volessi le mie mani, se qui qualcuno presto corro e già troppo. dimmi Con parsimonia e poi in spogliera, con gioie se le mie ossa, sono pronto a vendere la pelle e i miei occhi. di